Page del nostro sito trovate la notizia sulla partenza dell'accreditamento dentro adesso copio pure questo se riesco trovate tutte le informazioni allora qui vedete per effettuare l'accesso alla piattaforma sarà necessario compilare il form mm, quest'anno diciamo che sarà tutto un po più automatico rispetto alla precedente finestra di accreditamento Qui trovate la scadenza che è al 30 novembre alle ore 20, qui c'è l'allegato che spiega la procedura di accreditamento e qui un facsimile del questionario che sarà utile eh, magari per chi prima vuole guardare il questionario e poi dopo eh, eventualmente compilarlo nella piattaforma. Adesso mi incollo anche l'indirizzo della notizia specifica, ok. Allora. Allora andiamo alla compilazione del questionario. Ovviamente io eh, farò vedere una doppia schermata perché in realtà per chi compila sarà, andrà tutto in automatico ma semplicemente perché mi muoverò sull'ambiente di produzione da una parte e sull'ambiente di test da un'altra proprio perché no, non vogliamo sporcare l'ambiente di produzione perché l'ambiente di produzione è poi eh, destinato a voi dei musei. Allora, eh, collegandovi all'indirizzo che trovate nella notizia che vi ho incollato prima nella chat troverete questo eh, url che vi servirà per compilare la forma di accesso quindi nome e cognome dell'operatore in questo caso compilo io la mail il codice fiscale E poi qui andate a selezionare i musei di vostra competenza io ovviamente selezionerò un museo di prova allora nel caso io eh, ovviamente questa procedura serve per l'accesso con lo SPID e quindi eh, serve per l'invio alla regione del questionario l'invio alla regione del questionario deve essere fatto solo ed esclusivamente dal direttore dell'istituzione quindi questo form dà accesso al direttore dell'istituzione per fare tutta la procedura, quindi di compilazione e di invio finale. Quindi non esiste differenza tra compilatore e eh, direttore in questo caso qui. Quindi qua potete andare a selezionare, diciamo se ci sono più musei di competenza, li potete selezionare da qua. Io poi salvo. In questo caso vabbè ci metterà ecco voi riceverete voi vi troverete davanti questa schermata ma vi troverete davanti anche eh, cioè vi troverete nella posta elettronica questo messaggio di richiesta di adesione che è stata presa in carico allora successivamente vi troverete di fronte a questa situazione e cioè a un elenco di musei che sono quelli che voi avete selezionato nel form di iscrizione. Allora io vado nel primo. Allora, la schermata che vi trovate davanti, il menu di sinistra è, lo, è, è questo qua, quindi l'inviare regione che sarà la fase finale, quella in cui avrete completato tutto, lo invierete al protocollo. Poi c'è la parte dell'anagrafica e i tre quadri relativi proprio al questionario. Ah, nella parte dell'anagrafica trovate già precompilati e quindi non eh, inibiti alla compilazione per voi il codice ISAT, il codice Pater che è il codice eh, con cui ogni museo viene indicato dentro la piattaforma eh, al nostro catalogo del patrimonio e la denominazione del vostro museo. Le uniche cose che qua potete eh, cambiare sono la descrizione, eh, il codice fiscale, l'indirizzo, tutti questi dati che vedete in chiaro sostanzialmente, fino in fondo. Eh, in realtà qui c'è anche un'altra, eh, adesso sono nell'ambiente di, di test, ma nell'ambiente di produzione c'è anche un'altra schermata con note. Eh, in questo caso qua, le vostre segnalazioni, se indicate eh, delle variazioni che sono da fare, che ritenete opportuno fare, la segnalazione arriverà sia alla mail nostra del sistema museale regionale e sia a Info catalogo, quindi a Pater, per la rettifica dentro al catalogo del patrimonio. Quindi io in questo caso salvo. E vado a compilare le schermate del questionario allora attenzione qui alla leggenda nel senso che qua vengono indicati gli standard minimi eh, che sono quelli che servono per l'accreditamento gli obiettivi di miglioramento le info che sono campi informativi e i campi informativi contrassegnati con il simbolo asterisco eh, ovviamente standard minimo obiettivo di miglioramento e i campi informativi sono tutti i campi che vanno compilati assolutamente, altrimenti non si arriva alla fine del questionario. Qua trovate nella lente la spiegazione dello, stato giuridico, dello status giuridico, che è la stessa, eh, diciamo che trovate nei look. Allora, qui ovviamente io ho eh, compilato un po' di eh, domande. E arriviamo all'allegato, questa è un'altra parte molto importante, allora da qui cliccando sul più caricate un allegato, qui trovate la dimensione massima dell'allegato da caricare, quindi io mi vado a scegliere, adesso ovviamente sceglierò un file eh, a caso, me lo carico, seleziona, adesso forse ci metterà un po', Ecco ricordati di salvare le modifiche tutte le volte che caricate un pdf dentro questa finestra è assolutamente necessario il salvataggio perché altrimenti poi magari si va avanti con la compilazione ci si dimentica di salvarlo e magari l'allegato rimane in questa parte qua degli allegati però non viene collegato al questionario. Quindi salvate e proseguite nella compilazione ovviamente le tendine. Qui vedete, siamo al 90% della compilazione, nonostante io qualcosa abbia già compilato. Quindi mettiamo che non si faccia caso alla, eh, al fatto che il 90% del questionario è compilato. Allora, una volta che io arrivo in fondo, vado, scorro direttamente in fondo, io mi trovo stato. E in corso un attimo che eh, vedo dei partecipanti in attesa adesso li ammetto ok eh, allora questo è molto importante allora io posso salvare lasciando lo stato in corso eh, perché magari mi collego in un secondo momento e continuo la compilazione del questionario dato che come vedete è ancora al 90%. Se io, come dovrei fare poi per tutte le schermate, cambio lo stato incompletato e salvo perché mi dimentico che qua c'è scritto 90%, il sistema, ecco qua, mi dirà che mancano tutti questi campi da compilare. Allora 14:1, 14:2, quindi me li devo andare a cercare. Adesso non li compilerò eh, tutti perché, eh, però ecco, quando diciamo l'importante è che tutte le schermate, andiamo in collezioni, tutte le schermate una volta al 100% vengano assolutamente cambiate in completato, perché altrimenti il questionario non si salva e poi non ce lo ritroviamo nell'elenco dell'invio a regione. Quindi anche questo, quindi questo era uno dei problemi che erano emersi l'anno scorso, mi raccomando, lo ripeto, lo stato va cambiato, una volta completato tutta la compilazione va cambiato da in corso a completato. Salviamo e poi andiamo nell'invio a regione. Qui mi troverò, adesso questo è un museo di prova, qui mi troverò il, questionario, il mio questionario tutto compilato tipo questo qua che vedete. Farò l'invio a regione. Adesso io l'altro, ecco, salva. Ecco, il qua se io non ho completato il quadro, il sistema mi dirà che il quadro organizzazione del questionario non risulta completato. Quindi vi rubo un po' di tempo <ride> e vado a completare il questionario. Quindi cambio da in corso è completato perché altrimenti non trovo le domande. Così 141, 142 le vado a selezionare. Che dovrebbero essere: ecco, infatti, vedete questa qua indicare il numero totale delle ore settimanali di apertura. Eh, ah, vabbè, adesso metto un numero a caso, e salvo. 142 che è la info visitatori, ok. Ok. Metto dei numeri casuali. E salvo sempre 159 in forganico esterni volontari ok 159 quindi vi dà, come vedete il numero della domanda che dovete compilare adesso metto dei numeri a caso Ok, ecco, quindi a questo punto avete compilato tutte le domande richieste, perciò siete al 100%. Essendo al 100% salviamo. Adesso in invio a regione dovrei trovarmi il mio questionario. Ci metterà un pochino per perché sta caricando tutta la compilazione. Un'altra cosa intanto che carica, qui negli allegati troverete il vostro allegato, e cioè eh, lo statuto il regolamento, ma non potrete andarlo a eh, modificare. Quindi un attimo di pazienza che è un procedimento lungo e Quando andrete a compilare il questionario, abbiate pazienza e aspettate un attimo perché se non termina questo processo, non sarà eh, inviato il questionario. Quindi, la situazione che vi troverete davanti, alla fine deve essere questo. Qua, questa qui, da qui potrete anche scaricare il documento una volta eh, inviato, e dovrebbe arrivarvi, eccola qua. Questa mail di avvenuta protocollazione, esatto a me in realtà è arrivata, eh, con, con a, di nuovo il pdf del questionario. Tolgo la condivisione, quindi mi vedete, sì. Non so se io ho finito, se Erika vuol dire qualcosa, eh, se magari io ho dimenticato qualche passaggio,